Ciao! Se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione! Carissimi, prima di iniziare la parte dedicata alla demonologia, quindi all'aspetto di quelli che noi chiamiamo i demoni, che non sono i daimonia di cui parlava ovviamente nei Platone nei dialoghi socratici, è qualcosa di molto più diciamo, preoccupante e lo devo fare perché tanti di voi sempre diciamo vessati, il termine giusto vessati da sempre questo criptodualismo che esiste nel mondo, nel mondo cristiano, cioè Dio è il principio del bene Satana, un soggetto, principio del male con tutti i satanelli sotto di lui ma andremo a vedere quando parleremo di demonologia che non è nella maniera più assoluta così se no veramente... no, nella mitologia è così nella scrittura e nella teologia assolutamente no e dobbiamo... Eh, Fare come faccio sempre la scollinatura. Cioè, una volta che abbiamo presentato il discorso dell'Angelo, ange, dell il discorso quindi del, del, del prim, della prima alleanza eh, sui grubini, i Serafini, gli Ophanim, le Santi Aiotte, eccetera, di cui abbiamo già parlato, credo, in maniera abbastanza com completa nelle lezioni passate, adesso entriamo in un argomento che ci farà scollinare. En orchiso, no, o ex orchiso. Indica fa riferimento al giurare. Quindi senza andare a vedere tanto l'etimo, che è sempre molto elastica e molto semantica, specialmente nelle applicazioni, senza andare a guardare le radici perché se no ci depolarizzano. Guardiamo l'uso che se ne fa nel, nel Nuovo Testamento e nell'epoca cristiana. Che cosa si intende per esorcismo? Nell'epoca precedente al cristianesimo, l'esorcismo erano praticamente queste forme di recitazioni di formule magiche per liberare persone o cose dalla presenza di spiriti maligni. L'esorcismo era legato quindi a delle formule magiche, ecco perché nel Nuovo Testamento questo termine è usato pochissimo. In maniera diretta l'unico vero esorcismo che poi è finito malissimo lo abbiamo nel capitolo 19, il versetto 13, quando abbiamo l'episodio dei, dei sette Quanim, sette Sheva, figli di Sheva, figlio, i sette figli di Sheva, cioè i Quanim di un certo Sheva, che Sheva vuol dire sette in ebraico, che nel nome di Cristo e il Cristo di Paolo volevano liberare persone. E quindi si usava il termine esorcismo. Sapete come è andata a finire? Sapete com'è andata a finire? Perché senza autorità queste persone parlavano direttamente con barra A spiriti maligni, B demoni. Non è dato di sapere, fatto sta che si sono avventati contro di loro e li hanno colpiti, li hanno vessati, non solo spiritualmente ma anche fisicamente. Che cosa voglio dire? Voglio dire che il termine esorcista è vero che è un termine che è passato nella cultura cristiana, ma tardivamente, da giustiniano in poi. Quindi a noi cosa interessa? interessa l'attività che noi definiamo esorcistica da parte di Gesù ma questa terminologia è esattamente come usiamo noi nei Vangeli noi non la troviamo insomma l'esorcismo è una cosa estremamente seria va capita bene e allora in questa lezione introduttiva che è la prima lezione della demonologia la prima cosa che dobbiamo dire è stiamo attenti stiamo attenti primo perché Gesù che Dio fatto uomo, gli ha fatti, ma non c'è la parola esorcismo. L'unica volta che c'è contro di lui perché il Sommo Sacerdote gli chiede, cioè lo scongiura, è lo stesso termine, nel nome dell'Idio vivente, di dire se lui è il Messia, il figlio dell'Idio vivente. Quindi è ribaltata la cosa, è ribaltata. È chiaro che in italiano, quando vediamo che Cristo libera una persona libera un luogo, libera, fa una, una ne, con la sua parola, lui è Dio, libera quindi una persona, la esorcizza, noi possiamo dire giustamente lo ha esorcizzato. Però nel Vangelo non c'è questo termine, noi lo possiamo dire, ma è, un, è uno scivolare a livello semantico, perché la scrittura afferma altre cose. Insomma, e concludo, l'esorcismo nel mondo classico era dire giaculatorie, dire ehm, parole segrete, formule magiche per mutare una natura e quindi scongiurare o far giurare il demone, farlo giurare, pensate se un demone, un demone può giurare, o se non giura il falso tutte le volte, che padre della menzogna, dice, no? E il Signore Gesù lo fa scongiurare, per liberare persone o cose. Questo non è l'atteggiamento corretto, questo è un atteggiamento pagano. E noi tante volte usiamo la formula magica nel nome del Signore, io ti scongiuro, esci da questo corpo. Scongiuro, cioè io ti esorcizzo. Ma, attenti, è corretto? Perché dico così? Dico così perché... Quando si fa, si applica, questo discorso alla vita di fede, ci sono due formule, la formula impetrativa e la formula dichiarativa. La formula impetrativa è, o oh, Signore Gesù, tu hai il potere di liberare questa persona e queste cose, intervieni tu, sgrida tu, fai tu, questa è quella impetrativa. La formula dichiarativa è uno si mette al posto di Dio, uno si mette al posto del Dio fatto carne e dice io nel nome di, come se fosse una formula magica, senza sapere cosa vuol dire nel nome di, che non è nell'autorità di. Il nome indica la divinità, cioè io nella divinità di Cristo, ma io non Cristo, ti scongiuro. È vero che si fa, è vero che a volte si ottiene il risultato ma come la paghi tra 5 10 20 anni o 5 minuti 20 minuti come la paghi chi ti dà questa autorità di rivolgerti in una forma diretta e non impetrativa al demone è esattamente quello che si faceva nel mondo pagano gli scongiuri le formule noi diciamo ma noi abbiamo questa autorità nel nome del signore è vero che la Chiesa ha questa autorità nel nome del Signore, ma chi l'esercita è proprio sicuro? E c'è il carisma. È proprio sicuro di avere il mandato del Signore? Perché se non è sicuro al 100%, non si rischia di essere nella presunzione e quando si parla col demonio, si è sicuri che non la si paghi visto che il demonio come autorità è più alto dell'uomo? E nella scrittura non troviamo noi forse l'invocazione «ti sgridi l'eterno» detto dall'unico angelo che è più grande di tutti gli angeli che è l'arcangelo Michele? Lo poteva fare lui come forza? Sì, l'ha fatto? No, umilmente no. Michele, chi è come Dio vuol dire? Si è rivolto direttamente all'autorità superiore. Cioè, non ha detto «Nel nome di Gesù io ti esorcizzo, nel nome di Gesù io ti lego o io ti caccio, o io ti sgrido, io niente, l'io sparisce, è Cristo che lo fa. Insomma, ogni exusia viene da Cristo, ogni exusia. Noi siamo dispensatori della grazia, non siamo i protagonisti della grazia, i facitori della grazia, l'origine della grazia increata. Insomma, noi non abbiamo questa autorità, questa autorità ce l'ha da Cristo lui che è la grazia increata noi la usiamo come grazia creata ma l'autorità ce l'ha da Cristo e allora come formula impetrativa rivolta a Cristo abbiamo questa autorità ma chi la deve avere? deve avere una certificazione anche se una persona è convinta di averla deve porla per umiltà perché se no si fa del male io lo dico non perché voglia per l'amor di Dio un teologo non può mai smorzare i carismi, perché sennò no pecca contro lo Spirito Santo. Dio non voglia. Però bisogna sottoporla all'autorità, all'autorità episcopale, all'autorità sinodale. Le chiese si muovono in livello sinodale, non è che uno eh, sono un uh, safe made man. Io sono un didascalo, che ovviamente non vado a rischiare a parlare col demonio, un didascalo perché me l'hanno certificato, nero su bianco, più autorità, con timbri e... C'era lacche, non è che me lo sono dato da solo. Magari avevo la chiamata, però bisognava che diventasse ordinaria. Allora la chiamata ordinaria all'exorcistato ci sta, ma deve essere la comunità che te la certifica, che prega, ti aiuta. E credetemi, sono davvero pochissimi. Perché? Perché se non sono, in grazia di Dio, se non sono prudenti, se non sono specialisti, se non conoscono profondamente l'animo umano, se non hanno l'equilibrio psicologico e se non vivono una vita di preghiera, di rinunce, di digiuni, secondo quelli che sono i calendari posti da Dio e ciò che Dio dice, si rischiano, rischiano di farsi del male, ma male fisico anche, non solo spirituale. Perché mandare allo sbaraglio queste persone? Perché essere ammalati di protagonismo? L'importante è essere protagonisti, sì, ma agli occhi di Dio, io voglio essere protagonista anche nel silenzio perché nel momento che Dio mi guarda e Dio ha attenzione a me come a te tu sei già protagonista tu sei il mondo intero perché? perché Cristo quando è morto in croce ti ha pensato quando ti ha creato ha creato te quindi tu sei la cosa più importante del mondo per lui e questo vale per ogni singolo uomo che lo sappia o no quindi noi non abbiamo bisogno di protagonismo nell'agire Sappiamo che per noi Dio ha creato l'universo e poi l'universo è stato creato in funzione nostra, d'accordo? Perché l'ha fatto in funzione Sua, ma lui è diventato uomo e quindi anche in funzione tua, tua, tua che ascolti. Quindi noi non abbiamo bisogno di protagonismo, noi abbiamo bisogno di aiutare i fratelli vessati, i fratelli disturbati, i fratelli disturbati, vessati, posseduti. Sempre pochi, pochissimi, pochissimi posseduti, ma secondo ciò che dice Lui. Non secondo quello che pensiamo noi, secondo cosa dicono le scritture, non si parla di esorcismo, non si parla di esorcismo, si parla di liberazione, si parla di quello che volete, ma il termine di per sé è un termine pericoloso va saputo usare con le pinze. E, e concludo, voglio forse dire che l'esorcismo non c'è? No, è una cosa molto diversa, molto più biblica, fuori dalla cultura pagana non fa riferimento a uno scongiuro a un demone, se cioè, mai si scongiura Dio di aiutare la persona vessata cosa, o la cosa posseduta, o la persona posseduta, o l'animale vessato, posseduto, disturbato, di intervenire per liberarlo, nel nome del Signore, ma è il Signore che lo fa, è al Signore con la formula impetratoria che io devo andare. Perché se vado direttamente, se vado direttamente a parlare col demone, il demone mi può anche dire chi sei tu? Io Gesù lo conosco, Paolo lo conosco e tu chi sei? Allora, come dico sempre, per fare un passo avanti, facciamone tre indietro. Stiamo sempre dalla parte della sicurezza, stiamo sempre dalla parte della scrittura, non avventuriamoci in cose eh, pericolose, stiamo attenti. Se abbiamo una chiamata certa, una certificazione certa, una prudenza certa, una vita di preghiera intensa, digiuni, se lo facciamo nel silenzio se lo facciamo in, comuni, in comunione e quindi a livello ecclesiale e se abbiamo studiato l'uomo e conosciamo quindi la psicologia dell'uomo beh se riusciamo ad avere queste cose allora è possibile che il signore ci chiami anche a questo ma farlo da soli si rischia veramente di farsi del male vi saluto e vi ringrazio vi prego di condividere questo video se lo se lo condividete, se vi piace, iscrivetevi, l'iscrizione è gratis, attivate la campanella così sapete quando ci sono delle novità, poi scegliete il canale che volete, chiaramente se volete ascoltare me, se volete ascoltare gli altri ragazzi, non è che tutte le volte che arrivano delle campanelle dovete ascoltare, molti di voi si sono anche tolti proprio per questo motivo, magari disattivate il servizio mail, insomma fate quello che volete, non vogliamo disturbarvi, entriamo a casa vostra in punte di piedi e soprattutto chiedendo permesso, permesso. Chi vuole approfondire i corsi che facciamo che vedete qui sotto vuole aiutare il canale. Basta che clicchi sotto e potete aiutare il canale anche con un caffè. Noi siamo contenti. E se volete abbonarvi, potete abbonarvi. Seguite la procedura che vi dice YouTube adesso che hanno riattivato dopo grossi problemi tecnici, il nostro canale abbonati. Chiediamo sempre, ringraziamo sempre chi ci ospita, ovviamente, la piattaforma vi chiediamo se avete delle domande da fare, domande perché noi non facciamo polemiche con nessuno, non siamo contro nessuno, non sentirete una frase contro qualunque tipo di confessione cristiana, noi siamo cristiani, però in questo canale abbiamo tantissime persone che cooperano tutte per parlare di scrittura, studiare teologia e soprattutto parlare di, di Cristo. Quindi scrivete, però noi non facciamo polemiche con nessuno, non parliamo contro nessuno, già facciamo fatica a portare avanti ognuno la nostra vita di fede personale, figuriamoci se andiamo in polemica, in senso greco, cioè in guerra, contro qualcuno. Noi non ci stiamo a questa cosa, andiamo avanti, ognuno dica quello che vuole, va bene, però con vericondia, educazione. Vi saluto e vi ringrazio come dico sempre, alla prossima, ciao!